Eccolo, una guarda come sorriso. Uh. Ecco Becca. Sono un Quanto disastro. Che no. Che l'ha Minchia guati. Minchia guati, guati, guati, guati. Hey. Luna, ti lascio da solo una notte Non essere arrabbiata di già, dai Su, torno domani Domani mattina per pranzo sono qui Luna, non andartene Luna Anche lei è il nuovo testimonial, sappiatelo <ride> Ciao bimba Ciao amore mio No, torno, te lo giuro niente dalle spalle le ciao ciao ciao ciao Bene! Quando Trenitalia mette in pericolo il tuo incontro con ciao 95 minuti. Non no. si fa, ma si prende ciao dopo Meno ciao ciao ciao ciao Come in palestra? Forse. Ciao, mi fai entrare. Apri ah, Scusa, ma... Come dovrebbe funzionare... Oh non, non lo so. Dire che siamo pure laureate. Ehi. grande promossa una professione scassinatrice e la borsa E lì eh, sì. <ride> però se si chiude la porta non Bella, guarda le luci di questa cosa oh che carino la nostra luna di miele vero no. vediamo il bagno ottimo che bello mm, open door cioè doccia e pipì insieme non si può fare Weyla. La melina oh, beh, Che bello Fammi spiegare Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Avete assistito al viaggio da Piacenza a Milano Uno dei tantissimi che sto facendo in questo periodo E finalmente siamo arrivati a Milano Perché oggi è il 29 settembre E oggi è il giorno in cui viene aperto Il nuovo store di Adidas In corso Vittorio Emanuele e all'apertura del nuovo story di Addis ci sarà. David Beckham! Sorpresa! Sua sì, mamma ha tipo urlato dalla gioia. Mia mamma? Ah, bene! Sì. E Luna? Che re? Sono un Quando disastro! Ma porca vacca! Ah, dio! <tossum> culo allora questo sarà il tutorial il meno un tutorial del mondo perché io non so truccarmi proprio così poi sì. lo blendo ah, si sì, mettono così brillantini e chiaro no clumsy questa luce era progettato un uomo poi si sì, si sì, è casco lavora da uomo wow. benefit la goof proof cioè a prova di imbecille Bua. Lo sto per spontasare in faccia. Ok. Adesso cerchiamo una luce dove si vede davvero bene. Si vede? Si, si vede, si vede. Andiamo il tuo. Non mi è un più dorato. Sei bionda, sto bello. Eh, Ottimo! Adesso, faccia fatta, ci cambiamo e andiamo. Tanto qualunque cosa indosso con sta felpa sembra tutto figo. Sempre bello, però, eh? Spettacolo. Ovviamente siamo in ritardo e, ovviamente, sto correndo perché è la cosa che si fa a Milano. Se a Milano non si corre, non, non si è a Milano. Siamo integrate. Siamo sì. integrate. Sì. Secondo me, siamo nel posto giusto. Siamo arrivati e, sì, forse questa gente. Forse eh? Tipo. Amore. Andre, fai piano, bravo. Oh, oh, oh, oh. Che belle che sono anche quelle punte chiare con le Ciao. Sì, sì, tu sei una figa da paura. Sì, sì, Ciao non Carli. ti preoccupare. Ciao Carli guarda lì. Minchia guati, minchia guati, minchia guati, minchia guati, minchia okay. Alle 6 arriva Beckham. Beh no, è già finita. Allora andiamo a vedere Beckham. Sì, mettono Beckham in quella gabbia. Tipo, Beckham starà lì, Attorniata da 20 persone, sai che ansia Oh, eccolo. No, scherzò, Ah, sì, Colossi sì, sì. È... È... No. Adesso mi sono imprimato. Eccolo. Sì, sono figo, sono figo, lo so, lo so, ciao ragazzi. Quello ragazzi è giro, Ecco sì. Eccolo, una guarda come sorride. Oh, la, la. primo piano, ragazzi amatemi. Eccolo. Ecco Beckham. Qui possiamo osservare le nucche di Deciglio. Montolivo? Montolivo? Montolivo? A quanto pare sono... <ride> salute, salute! A ah, David! Poverino! Nessuno che se lo caga tutti col telefono! David! Piacere! Vai Silvia, piacere! soltanto aver fatto la foto con David che ormai siamo amici ve lo dico, cioè ciao, ciao David ma è che mi ha messo like alla foto <ride> è l'inizio di una David. lunga storia d'amore <ride> grazie grazie yes placcaggio avvenuto eh? ti sono mancata? è tornato il mio umano scusa tutto bene ragazzi luna è sana e salva hai resistito un giorno senza di me ti sei un po' preoccupata eh? un pochino ti sono mancata, vero? Sì, sì, sì, però sì, ma abbracciami un pochino, vieni su, abbracciami. Mamma mia, mamma mia, mio musino. Vuoi il pollo? Pollo? Vuoi il pollo? Mm? Non vuoi il pollo? Sono arrivata a Milano e sto raggiungendo Piazza Leonardo da Vinci che è il luogo dove si terrà questo evento vi spiego di cosa si tratta praticamente si chiama Wanderlust ed è un evento di yoga principalmente che è itinerante e si svolge in tutto il mondo, è stato svolto anche a Central Park a New York e adesso ho raggiunto Milano, certo la piazza è leggermente più piccola e penso che il numero di persone sarà anche minore, perché forse in Italia non è poi così popolare, però vedremo insomma, è il mio primo evento del genere ovviamente. e quindi ho deciso di portarvi con me in questa giornata visto che negli ultimi video un po' di sport e fitness è un po' mancato ma oggi dovrei recuperare tutto il perso incredibile ma vero ma ce l'ho fatta con il Saverio una roba del genere? Sì. ma sei matta? ma no ma guarda che sono... è solo questione di vede vuoi uccidermi? E' molto importante, vi invito a riflettere su questo, a sentire la forza di questo spirito, eh, sia nelle discipline che andate a fare, sia nella vostra eh, comunità, nel vostro modo di porvi con gli altri, di creare questa unione eh, con chi vi circonda, con chi è attorno a voi. A flat back halfway. <laughs> Exhale, plant your hands, keep your right leg back into a low lunge. Right leg goes back, low lunge. Dice vuoi portar te gomiti giù piano piano sì mi il collo mi Cino e mano sinistro questa volta. Perfetto, apri il ginocchio destro e portate la gamba. Iniziamo a fare il primo passo verso la meditazione, mantenere il corpo fermo e immobile. Immaginate quasi di non avere più i sensi, di perdere ogni percezione sensoriale e di rivolgere tutta la vostra attenzione all'interno, dentro di voi. Jennifer che ho perso un attimo di vista. La mia prima sessione di yoga Vabbè, in meditazione. Sei, mi sto per cioè, mi sono quasi addormentata. Bellissimo, davvero stra rilassante però la meditazione ammetto che non sono riuscita a farla per bene perché mi scappava la, la vescica Adesso si mangia. È stata una e poi Iniziamo con, con tutti noi, gli altri qui. tipi ah, di yoga bellissimo. particolari. Sono spaghetti di zucchine col pesto di pistacchio. Che non capisco dove sia il pesto di pistacchio. Ah, anche il pomodorino secco. Pesto di pistacchio. Ah, eccolo. Ok. Ok, devo mescolare tutto. Mi sento molto a Row vegan. Questo è Row, no? Sì. sì. Non girano come gli spaghetti normali, beh basta. Mi sta prendendo gusto <ride> Bellissimo Aspetta Wow Mi aiuti Secondo me Piedi giù, mani su, gambe divaricate, piedi giù, ok, gambe divaricate, divaricate, piedi giù, di più via. Apri le gambe, gambe apri le gambe, apri le gambe, spingi bene verso la piazza Pode le gambe. Volta e plantare le con man ucide. le mani. Volte a plantare da qui, lascia scendere le mani verso il basso Tortati la pancia Tortate le mani a contatto nel pavimento Non guardare in avanti Certo che guarda in avanti Ciao Silvia Ma are you doing? Ma... Un pochino sotto sopra Non guarda, guardare giù, guarda sempre avanti una fashions appesa. Eccolo là. La fimietta. Stai sperimentando la sensazione di fare anche sul tuo corpo. Come stai molto bene? Fatemi un applauso. Buona volta allora. e... Guarda una volta. E ritorniamo nella nostra una serie di antropomos per voi vai giù con le spalle mani alte, non perdetevi venite a mettere il vostro tappetino qui davanti assicuratevi un po' più filo inizia a prendere fiducia nella tua maca con Porta le braccia più alto, poco, a lato delle spalle perso infranto a lato verso ancora un po' di più le spalle and release ottimo Grande aggancio Silvi. <ride> fatti tirare dalle gambe. Il sì, esatto, già, fatti tirare ottimo. dalle gambe. ancora di Spingi più. Spingi i piedi verso il basso. No, Lontano il i tirati. talloni dei glutei. Sì. Ottimo. Sei nella tua campana. Vai. Eh, Vai. sì. Vai. Vai. Eh, sì. bambino quante. Il braccio è lungo troppo? Il braccio tuo bimbo fluttuante! Allora oltre ai nostri Un'altra notizia da darvi alle 15:20.